Lo Stadio della Roma, le parole di Virginia Raggi ieri, è utile ci sono dei rischi, sono le due domande secche che io pongo a Enrico Stefano vicepresidente dell'Assemblea Capitolina e Presidente della Commissione Capitolina Mobilità Buongiorno Stefano, benvenuto Sì, buongiorno, buongiorno a voi a tutti. Allora dicevo, caliamo adesso a livello locale la questione perché eh, stamane a leggere i giornali si parla di un Movimento 5 Stelle diviso che nella notte si è riunito nuovamente perché le fonti di preoccupazione non sono poche poi noi sentiremo eh, il, eh, colui che ha firmato materialmente la relazione tecnica e il Politecnico di Torino cioè il eh, Professor Bruno Dalla Chiara ma insomma... Stefano, la parola a lei. No, intanto voglio rassicurarvi non, non ci sono spaccature ieri sera ci siamo visti eh, in Campidoglio dopo l'uso di consiglio ma è stato un confronto insomma, eh, abbastanza tranquillo e pagato su, su quelli che sono i temi e, su, e sull'argomento quindi mi sento di smentire anche io ho letto stamattina giornali che sì. parlano di spaccature, di divisioni in realtà no, siamo, siamo convinti come sempre, sugli argomenti importanti, studiamo, approfondiamo ci confrontiamo e poi ci arriva una soluzione che è, eh, pensiamo, quella migliore per la città. Eh, lo stadio è una grande opera che si inserisce nella nostra visione di città, che è una visione di una città eh, sostenibile, dove gli spostamenti devono essere effettuati prioritariamente con il trasporto pubblico e con il trasporto pubblico eh, su ferro. Eh, lo abbiamo dimostrato con il PUNS che stiamo redigendo, il piano urbano della sostenibile. Siamo tra i primi comuni che, che l'hanno praticamente completato, lo stiamo uh, completando, quindi lo stadio si inserisce uh, in... Eh, però discorso. a questo proposito, se posso, vicepresidente, prego, la prego. relazione mi sembra molto chiara nel prevedere eh, insomma, una situazione catastrofica del traffico romano, quello che voi non volete, se non verranno fatte una serie di infrastrutture. Esatto, ma noi siamo infrastrutture sulle quali... Uh, puntiamo forte, il potenziamento della Roma Lido noi nel, uh, mi permetta di, se mi scusi se faccio sempre riferimento al punto ma no, per la nostra vada, linea eh, guida eh, sì. uh, sul trasporto pubblico e sulle infrastrutture il nostro obiettivo è quello di trasformarlo in metropolitana quindi farla diventare uh, una linea molto più efficiente di quella che è oggi uh, serve ovviamente la collaborazione della Regione che già ha 180 milioni di euro pronti anche da diverso tempo per gli investimenti noi abbiamo raggiunto 40 milioni di euro uh, per i treni quindi uh, le condizioni le condizioni, eh, le condizioni ci sono per potenziare un'infrastruttura che se trasformata in metropolitana può portare tranquillamente anche eh, diverse decine di idee di, di ai Aiuti i romani, ma non solo, a capire quello che accadrà. Si faranno prima le infrastrutture per evitare il caos o lo stadio? No, no, devono, sono dei processi che devono andare di pari passo, possono e devono andare assolutamente di pari passo. E i tempi insomma, in cui i tempi costantilità... possono essere dai 3 ai 10 anni leggevo nella relazione no? sulla Roma Lido è un'infrastruttura che già c'è quindi si tratta di uh, far partire i, uh, i cantieri quanto prima alcuni mm. progetti già ci sono quindi la Roma Lido è un'ottima base di partenza anzi è una linea che al di là dello stadio uh, da diverso tempo uh, aspetta degli investimenti aspetta che si sblocchino degli investimenti perché lo voglio ricordare 180 milioni di euro del Cipe che poi deve sì. essere la regione Lazio sono a disposizione già di da diverso tempo quindi si tratta a tutti di accelerare nell'interesse della città perché eh, chi lo costruisce poi, però questo, questo stadio che, perché sappiamo bene che i costruttori sono finiti in carcere qualche mese fa adesso poi domiciliari adesso in libertà e, e però c'è una questione enorme anche lì chi lo costruisce? Sì. So che si stanno, si stanno si sta attivando in questa, in questa direzione mi sento di dire che sicuramente eh, sarà fatto nel rispetto eh, della legalità, della legge e delle regole. Insomma, adesso vedremo, leggevo di alcuni eh, confronti tra la società S Roma e, e il costruttore, eh, vedremo un pochino come si svilupperà la situazione, chiaramente noi eh, siamo una parte pubblica che deve eh, coordinare, vigilare e far sì che tutto avvenga nel rispetto eh, delle regole, ma è il nostro obiettivo, principale su qualsiasi opera è di fare insieme e le infrastrutture e lo stadio, questo ci ha detto Enrico Stefano senso, vicepresidente dell'assemblea senza tutta... assolutamente di garantirlo perché mm, ripeto, no. i tempi in questa città in cui eh, prima mm. si costruisce e poi si realizzano le infrastrutture insomma, lei dice devono essere passate mm. assolutamente Speri... sì, ma ripeto eh, sulla Roma Lido le condizioni ci sono esattamente mm. tutte, anzi mm. uh, consideri che eh, non voglio entrare nello sì. specifico perché appunto chi tecchico. ci ascolta eh. è anche da altre eh. città però è una linea che già condivide i depositi con la metro B, quindi basterebbe veramente poco. È, per è la peggiore d'Italia, eh, secondo il rapporto legambiente. Questo è la peggiore d'Italia proprio, no, no, è, è. proprio perché in questa uh, diatriba tra la proprietà anche della regione, oh, quando invece è un'infrastruttura che è completamente è nel comune di Roma, uh, spesso diciamo così, è stato un ostacolo. Se oh. tutti gli enti, regione e comune in primis, uh, si mettono d'accordo per lavorare, le condizioni ci sono tutte.